Ciao a tutti ragazzi, sono Phantom Questo è il mio primo video Lo sto facendo perché ho notato un problema nei download degli aggiornamenti Di vari giochi Ho visto molte persone che hanno questo problema E quindi io sono riuscito a risolverlo così, diciamo eh, Non so se per tutti sarà la stessa cosa Ma credo che valga la pena provarlo L'errore di cui stiamo parlando è questo qua Impossibile scaricare, i dati sono danneggiati adesso vi farò vedere come ho risolto mettendo in pausa riprendendo mettendo in pausa e riprendendo fino a quando il trattino non sparisce e continua il download eccolo qua quando comparirà di nuovo il trattino metteremo in pausa e riprenderemo pausa e riprenderemo eccolo qua ha dato direttamente l'errore quindi noi facciamo così eh, ci vuole un po di pazienza ok un po critica come cosa ok ha ripreso no ok la cosa brutta è che dovrete eseguire, dovrete eseguire tutta tutta la, la trafila del download veramente 16 giga io adesso ho la gigabit ci vuole poco tempo no, per gli altri non lo so comunque adesso si è bloccato si sta bloccando non ho fatto in tempo Ok, continua. ecco qua ovviamente da subito installazione completata perché io già l'avevo installato prima comunque adesso farà l'installazione e vi installerà il pacchetto andiamo a vedere <coughs> Ok, cop, eccolo qua, perfetto, working, grazie a tutti per la visione, capisco che è un po' complicato come sistema, specialmente per chi ha una connessione un po' più lenta, eh, potrebbe anche impiegarci un'ora a star lì davanti, a metti in pausa riprendi, mettere in pausa e riprendere, mettere in pausa e riprendere però eh, se si ha necessità eh, questa è una soluzione. Grazie mille per la visione. Ciao a tutti!